Venditalia 2018, siamo allo stand di Mars Italia, una delle aziende leader in Italia nel comparto degli snack eh, erogati attraverso i distributori automatici e ci troviamo in compagnia di Umberto Polimene, il responsabile della divisione vending dell'azienda. Umberto, bentornato dinanzi agli schermi di vendingtv.it. Grazie Fabio, un saluto cordiale a tutti i spettatori di VendingTV.it Siamo contenti, siamo lieti anche quest'anno di confermare la presenza di Mars Italia a Venditalia Per noi è un appuntamento di rilievo per ribadire la nostra volontà di essere presenti nel mondo del Vending Per noi la presenza di Mars nel Vending è un fattore fondamentale e strategico e quindi vogliamo farlo sempre in maniera molto forte. Lo stand è molto bello, abbiamo lavorato tanto per prepararlo in questo modo, abbiamo tutte le nostre brand esposte, ringraziamo tutto il team che ha lavorato per questa realizzazione, abbiamo avuto già nelle prime due giornate un sacco di contatti con clienti, con elementi internazionali, persone che arrivano da altre parti del mondo, dall'Italia, quindi siamo molto, molto contenti davvero di essere qui. Bah, intanto, voi avete una rete commerciale estremamente capillare. Siete molto uniti, siete molto affiatati. Eh, siete bravi, siete bravi. Cioè, eh, non vi fermate al mero rapporto professionale, ma siete anche amici nella vita. Sì è vero, abbiamo un team molto compatto, tra l'altro abbiamo fatto una scelta anche particolare perché il vending è l'unico team all'interno di Mars Italia che ha una dimensione nazionale non siamo divisi per aree geografiche ma il team è nazionale quindi abbiamo colleghi che coprono il Piemonte fino alla Sicilia e quindi questo ci rende particolarmente eh, compatti e uniti Lasciami anche dire che eh, la presenza di Mars nel mondo del vending è importante noi nel, nello scorso anno Abbiamo festeggiato i 25 anni di Mars uh, nel vending, noi siamo pionieri del vending, questo ci inorgoglisce particolarmente, ci ha sempre reso davvero unici in questo mondo e vogliamo continuare a esserlo per i prossimi 25-50 anni ovviamente. Alle nostre spalle quella che vedete è una macchina modello per Mars perché ha... Una sagoma 3D con un sacchettino con gli MM's multicolore è davvero un gioiello da collezione, però è appunto proprio un, quasi un pezzo unico. Sì, sì, la vendo è un pezzo di storia di Mars ci sta accompagnando da tantissimi anni però ci dà ancora tantissime soddisfazioni nelle scuole, nei cinema dove è presente e cattura l'attenzione di molte persone e notavo con estremo interesse che ancora oggi c'erano persone che facevano la foto accanto alla vendo quindi veramente è un pezzo di storia di Mars che ci sta accompagnando negli ultimi 25 anni davvero molto contento di ciò e voi ne andate orgogliosi? assolutamente sì Bene, allora qual è la novità di questa edizione 2018 di Venditalia? Eh, la novità ce l'ho la mia destra, eh, mi piace appunto presentare quello che. Innanzitutto è il mio capo, eh, quindi... <ride> e poi soprattutto è il responsabile del mondo Autovon per Mars Italia, che è Federico Corbari. Federico Corbari, benvenuto dinanzi ai microfoni e alle telecamere di vendintv.it Grazie mille, eh, ciao, un saluto a tutti anche da parte mia è un grande piacere per me essere presenti a Venditalia è la prima volta per me ovviamente essendo recentemente entrato in questo fantastico canale eh, in particolare io sono sempre stato innamorato del, del contesto vending da consumatore ancora prima che da manager perché ho sempre diciamo, attinto a quello che erano le, i distributori automatici in tutte quelle che sono state le fasi della, della mia vita ed è veramente un piacere poterli gestire in prima persona specialmente in una categoria che è sempre di grande richiamo e trasporto quale è il segmento dolciario Chiaramente il vending, come anticipava anche, anche prima Umberto, è una, è una parte molto importante della, della corporation, è un segmento strategico dove noi stiamo cercando di, di accelerare la nostra, la nostra crescita, dove le opportunità di crescita sono ancora molto molto corpose. Per questo abbiamo anche rinforzato il team a supporto del, dell'universo vending, che devo dire è effettivamente come citava anche Umberto, una grande famiglia molto unita e che mh, persegue un, un obiettivo ambizioso ma raggiungibile che è quello di essere sempre presenti ovunque in ogni vending eh, distribuita sul territorio italiano. E lasciatemi dire che il vending forse anche più di altri canali si sposa perfettamente con quello che è l'assortimento di, di Mars Italia, perché noi gestendo le brand più impulsive in assoluto ed in particolare mi faccio riferimento ad M&M's e Twix il vending rappresenta, essendo molto distribuito ed essendo un canale completamente impulsivo, il perfetto match con l'assortimento che, che noi gestiamo. Grazie Federico, grazie per la disponibilità, grazie Umberto. Lieto di averti ospitato per il tuo esordio televisivo dinanzi alle camere di vendingtv.it Ma io quasi quasi questo lo porterei a casa. Ma ce lo so che voi le M&S che sono qui dentro. Sì, ma quelle sono obbligatorie, quelle sono, sono proprio obbligatorie. Alberto, grazie mille, amici restate con noi, abbiamo avuto modo di guardare negli ultimi minuti lo stand di Mars Italia, davvero bellissimo. Noi ci rivedremo alla prossima edizione, certamente salvo che non riusciamo a incrociarci poi nei corridoi di qualche altro evento, di qualche altra manifestazione. Non andate via perché... Venditalia continua con tante tantissime altre novità arrivederci ciao a tutti